cari ragazzi e dite voi ma Buono. che sta succedendo? Eh, lo so, eh, oggi funziona così, è un video particolare perché è un video in cui si uniscono, si fondono due canali, è una co co cooperazione collaborazione tra il nostro canale e il co-sharing co tra Framework of Despair e True Colors, so, eh, state e adesso passiamo la parola a riccardo vuoi dire qualche cosa? c'è la sigla? Ah, sì, è stata da, da, da, la sigla già è stata fatta è stata con noi eh, argomenti la, bollenti. bollenti e interessanti vai ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video prima di entrare nel cuore del tema voglio farvi un piccolo annuncio Dopo questo che state vedendo, appunto, il canale andrà in vacanza per un po' di giorni, non so ancora bene quanti. Questo perché tra chi è al mare, tra chi è in vacanza e tra chi magari non ha voglia di collegarsi per il caldo, come ogni estate sicuramente i video saranno meno visualizzati. Ma eh, ho voluto anticipare questa collaborazione non collaborazione, scusate questa richiesta, per fare una collaborazione con un canale che voglio supportare e che ha presentato il video Introdurremo uno dei temi che mi sono stati richiesti nell'IcoLiu, like nella fattispecie quello di Jessica, di cui troverete il canale delle info Parleremo di bullismo Occorre sottolineare che ho scelto di affrontare questo argomento con Francesco e Rosario in quanto il loro è il punto di vista di due insegnanti, una professione che io stimo ed ammiro al punto tale però di non, di non averla voluta intraprendere e lasciare il timone a persone un pochino più coraggiose, lo sono per mille altri versi ma non per questo. Come vi ho accennato in altri video, anch'io sono stato vittima di bullismo e faccio questo video per raccontare, per fortuna brevemente, le mie esperienze e eh, lanciare un messaggio, soprattutto in un'era in cui gli adolescenti si affacciano al web molto prima di quando lo ero io e sicuramente anche di quando lo erano. Francesco e Rosario. Bene, sì Riccardo, il tema del bullismo è un tema veramente attuale, molto forte, specialmente nella scuola, cioè proprio è protagonista la scuola di questi di eh, ciò. Eh, dove c'è da dire però che molto spesso si manifesta anche in maniera inconscia ed inconsapevole, ovvero le stesse persone che praticano, tra virgolette, il bullismo o le persone che lo subiscono non sanno di ritrovarsi all'interno di questo status. Non è, non è un argomento facile da trattare e specialmente oggi con le nuove tecnologie, appunto eh, come dicevi te, il cyberbullismo, eh, è molto più facile attaccare eh, dei ragazzi, delle persone inconsapevolmente pensando di scherzare con loro e invece colpendole, tra virgolette, eh, molto, molto, molto seriamente. Perché okay, ciò che può essere un gioco ben accetto la prima volta da chi... Lo, lo fa verso un soggetto o dal soggetto che lo riceve può diventare poi un qualcosa di pesante ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza yeah. mi ritengo una persona abbastanza fortunata tutto sommato sul fronte bullismo perché per il percorso della scuola primaria ho avuto la fortuna di trovare un corpo insegnanti e una classe di bambini e di insegnanti meravigliosi che mi me hanno fatto sentire amato coccolato forse addirittura un po' viziato e a parte dei piccoli bisticci da bambini non posso dire di aver subito la banche minima ombra di bullismo ho ragione di credere che il vero bullismo sia partito in seconda media quando Evidentemente la mia omosessualità ha iniziato a premere per venire fuori Ma io non mi chiedevo se fossi gay Non me lo chiedevo semplicemente perché non mi ponevo il problema E non mi ponevo il problema perché per me voler bene era normale E non era ancora arrivato il tempo dell'amore Però evidentemente... I miei atteggiamenti hanno insospettito perché ci sono stati dei compagni che mi hanno fra molte virgolette accusato di volermi sposare con un compagno maschio e giustamente la cosa mi ha messo in difficoltà perché io vengo da una famiglia omofoba e come molti altri ragazzi uomini come me sono stato omofobo. Io negato fortemente il sospetto di questi ragazzini di 12-13 anni che io mi volessi sposare con questo ragazzino. Devo dire che questa esperienza era veramente toccante e ascoltandoti mi sono reso conto di come veramente... Mm, è quello che sostanzialmente accade... Eh, ed è accaduto anche a noi tra i banchi di scuola voglio dire anche a noi al tempo voglio dire abbiamo meno. parlo della mia, mia esperienza anche io ho subito questa sorta di bullismo per auto che all'epoca magari non veniva nemmeno identificato come, come bullismo no io sono eh, stato venivamo presi di mira venivamo presi in giro appunto perché come diceva Riccardo non si identificava ancora no? Eh, la parte del, dell'affetto con quello che poteva essere la parte del, del, dell'amore no io comunque dalla seconda elementare ho cominciato ad avere proprio un, ero bombardato da, da, dai ragazzini. dai, dai, dai maschi, E poi sono quelle cose che più sì, cerchi di nascondere, più gli altri si accorgono sempre, sempre, no. sempre, sempre, sempre a, a spotterti ogni due secondi prenderti, in, prenderti no? in giro, ma per noi è la cosa è sfotterti quindi, mm. più le nascondi e più gli altri se ne accorgono. Le voci. Però a quanto pare sono andate avanti, perché c'è stato un giorno in cui un gruppo nutrito di. Femminucce della mia classe Non tutte per fortuna Qualcuna addirittura non ha preso posizione Si è messo d'accordo per fabbricare delle finte cartacce Perché questo? Perché io ero al primo banco E per andare a buttare queste cartacce Avrebbero dovuto necessariamente passarmi davanti Hanno deciso di fare il tutto sculettando più volte per poi guardarmi con l'aria arrabbiata e dirmi una frase che cambierò per renderla più family friendly e che era questa riccardo smetti di guardarmi il sedere alle superiori per invidia nei confronti di dei buoni voti che io non senza una certa fatica ricevevo Alcune persone, oltre ad essersi lamentate espressamente con gli insegnanti, che ovviamente non li hanno appoggiati per fortuna, mi hanno chiesto di inviare un sms perché quando io andavo alle superiori all'inizio non c'era whatsapp, gli sms costavano 15 centesimi e io mi ritrovai con 1,50 euro in meno di credito nel cellulare. Avendo ascoltato l'esperienza di Riccardo significativa nel campo del, del bullismo ovvero dell'antico bullismo perché oggi comunque il bullismo ha assunto una ehm, sostanza molto più subdola e sottile. Leghiamo di mezzo quello che è lo, il bullismo a omofobo, di cui anche noi siamo stati oggetti e per grazie di Dio siamo ancora qui oggi a poterne parlare perché ne siamo usciti. Il bullismo oggi è molto più sottile. Si parla di cyberbullismo laddove i ragazzini inconsci usano il mezzo elettronico per riprendersi, per, per dire stupidaggini, per riprendere la bravata di uno di loro o per riprendere un gesto fatto semplicemente da qualcuno che vuole essere accettato dal gruppo e quindi fatto per far ridere. Ovviamente questa cosa poi viene lanciata in rete, diventa virale e la persona che era oggetto di quel video diventa invece oggetto di, di scherno e ciò che era partito invece come un gesto di puro divertimento diventa invece un qualcosa di pesante da subire e da masticare. Il soggetto che da prima aveva cercato di, di entrare a, a far parte del gruppo dei pari, no? essere accettato dal gruppo, invece si trova a dover subire le risate, i messaggi, i commenti negativi di un gruppo di ragazzini contro quello che è stato il suo comportamento, che era, ripeto, un comportamento semplicemente dettato dal fatto di voler essere accettato dal gruppo dei pari, di essere voluto bene, perché molto spesso di fondo il comportamento di questi ragazzini rasenta la mancanza d'affetto, la mancanza d'accettazione di se stesso e, e quindi poi chi lo subisce sulla sua pelle lo subisce in maniera molto forte. Stiamo parlando comunque senza fare nomi e cognomi ma di episodi che veramente ci sono eh, capitati in classe, ma che si vivono tutti i giorni, abbiamo dovuto eh, lottare, non solo nelle nostre eh. classi specifiche, questo è un discorso ma generale, ma anche nelle nostre classi, quindi è. questo è un discorso generale, che può essere, ah, Esteso a tutte le classi del regno. È proprio per questo aspetto suddolo hm, che ha assunto il bullismo. Ci siamo trovati molto spesso a dover spiegare in classe a dei ragazzini eh, non consapevoli di quello che facevano, quello che invece sarebbero stati i risvolti di quei gesti dettati dall'incoscienza, dettati dalla, dalla superficialità, dalla non consapevolezza eh, dell'uso del mezzo elettronico. Quindi abbiamo dovuto aprire gli occhi a questi ragazzini perché quando si clicca il tastino uh, per, per registrare qualcosa c'è un mondo dall'altra parte, un mondo intero che guarda dentro quella finestra che tu hai aperto e che è pronta a fare di te un oggetto di schermo di questo mondo virale. Quindi bullismo e cyberbullismo sono due realtà fortissime che vanno combattute assolutamente e voi ragazzi dovete avere la forza di denunciare gli, gli azioni, non è vero Riccardo? Aprite gli occhi quando fate qualcosa e domandatevi dove vi porterà questo gesto che sto compiendo. So di essere stato una persona molto fortunata, stata. So che alcuni ragazzi vengono picchiati, derisi, pesantemente, insultati. So che alcuni ragazzi smettono di andare a scuola. E so che forse anche questi ragazzi mi ritengono fortunato. Beh, quando avete 12, 13, 14 anni, il vostro carattere in informazione, la vostra autostima e informazione, tutto fa male. E ai tempi ha fatto male. Però io sono qui. Mi sono diplomato con 93 su 100. Grazie all'aiuto anche dei miei professori che hanno creduto a me nonostante le lacune nelle materie scientifiche. Se sei una vittima di bullismo, non tacere, parla. Ci sarà un genitore, un insegnante, lo psicologo della scuola, qualcuno di cui ti fidi. Per quanto siano dei ragazzi più grandi di te, sono pur sempre dei ragazzi. E non possono farti nulla più di quanto non abbiano già fatto denuncia il bullismo non tacere domani sarai un adulto più forte vi ringrazio per aver visto questo video vi ricordo per chi non è iscritto si può iscrivere al mio canale io sono riccardo Attivate la campanella per non perdere i prossimi video perché mi interesso molto spesso di temi sociali e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!